Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi, prima di cominciare con il tutorial vi consiglio di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina, mi raccomando lasciate anche un like perché in questo nuovo tutorial vi spiego come risolvere questo errore su Fall Guys riguardo al vc runtime 140.dll l'errore e l'altro errore msvcp140.dll questi sono i due errori che vanno risolti uh, in descrizione vi ho lasciato un link che vi porterà sulla pagina della Microsoft e qui voi dovete scaricare questo visual C della visual studio 2015 quindi lo scaricate nome file tutti e due questo questo è per 64 bit e questo per 32 bit però scaricateli tutti e due quindi fate avanti scarica Una volta scaricati, fate esegui come amministratore, sì, accetto i termini e le condizioni di licenza, installa. Allora a me dice questo perché io ho già un'installazione di Microsoft Visual C 2015, ok? Già ce l'ho. E quindi io faccio chiudi perché ho già questa versione. Quindi adesso elimino questa. E poi andiamo sul sito uh, dei Qui potete scaricare tutti i file mancanti dll del vostro pc Quindi, che fate? Cercate il vostro file Come potete vedere, qui possiamo... È la stessa cosa, quindi possiamo scaricare di nuovo Microsoft Visual C++ 2015 Come potete vedere Allora, che okay, facciamo scarica È la stessa cosa, quindi faccio accetto i lo installa e non posso installarlo perché a me giace, ok? Quindi ragazzi, spero tanto che questo video vi sia stato utilissimo su come risolvere questi due errori attraverso Microsoft Visual, se non ce l'avete questa versione, quindi installate quello Microsoft Visual C++ 2015 e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial, ciao!